Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco 007 E siamo tornati su New Super Mario Bros U Deluxe Bros U Deluxe Bene, allora, in questa parte, uh, non mi ricordo che dobbiamo fare ah, giusto, La finiamo, seconda metà del mondo sì, 7 Sì, finiamo il mondo 7 uh, Quindi, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti E adesso andiamo Bene, quindi ci eravamo lasciati qui Facciamo le cose vite Che abbiamo meno vite l'altra volta Non che sia una grande perdita Invece però. sì Bene, sempre le solite postazioni Poi chi vuole va su Chi vuole e chi ben intende Chi ben intende nulla eh, oh, bravo, preso ho preso solo un, un Bowser Ne abbiamo preso solo uno e eh. Ecco ne ho presa una per contrastare Però è sempre lo stesso Presa Presa Quindi siamo a 2 3 2 3 No vabbè 3 ne abbiamo preso prima Beh Ah Ma 4 beh. Cosa? 4. Ok buono Ah va bene così tutto anni a 99. Anche con 36 sei è tornato a 99, però vabbè. Comunque la prima, la prima cosa è la casa V e quindi... E che... quindi già iniziamo con gli scleri Vediamo, abbiamo qualche oggetto? No. Iniziamo. Mi sa che questa non era tanto un big deal. Qui c'è l'uscita segreta, giusto? Sì. Eh, vabbè. Dove eh. sta una casa V c'è sempre l'uscita segreta. Non morire la censura non serve mai manco che lo dici lo devi fare e basta lo sai ah, questo. no no dobbiamo entrare in tutto Ah no Dannazione Ok uh, non entrare no prima porta ok Tanto Aspettiamo... è falsa no oh, you think so? Tanto <ride> è falsa LOL Ok qua non entrare Non entrare qua ok Oh come on Ok Aspetta Mi raccomando non entrare Oh piano attenzione Presta tornare indietro Ah no è vero va giù Lasciami basta Ok entra Entra tu Io per il niente Lascia così non ne prendere altre. Solo ah, Marco! Oh no! Ok, ci hanno bloccato quel passaggio. E ora si va. Super sì, le scale, sì. super le scale, destra, sinistra, destra. Ok, prendiamo il trampolino. Ah. Yoink Perfetto. E ora no, non entriamo eh, qui. Non, perché hai detto yoink? Cioè, l'unica cosa dobbiamo prendere. No, spronk Spront. Ok. Uh, vediamo un po' dove ci porta. Questa porta No nope. Tanto segui te ah, Aiuto eh, io mi prendo questi ecco Perché ti sei abbassato Non ha senso Volevo fare il figon Ok aspetta I figli si abbassano ovviamente Vieni uh... Intanto io Non sta niente ho già controllato io Andiamo non si può andare Security E eh no Vieni Ok uh. Qui non siamo entrati è facile. Nemmeno lì Comunque quella è il. Vedi prova a entrare lì Prova a entrare lì Si sì, come faccio ad entrare se sei già... No per vedere così. se è falsa o no Beh so che è vera quella mm -hmm. Tu sì. dici Ok controlla le pareti eh Non perdere nulla di vista Oh mio Dio Comunque la stella sta a sinistra Veloce Sì, non ti preoccupare Non è nessuno di più veloce di, del signor Mario X Si Sì, ora togliti Però Pff, ne fammi perdere cioè veloce devi Lo dici come fosse un'impresa Quando in realtà è facilissimo Sì, giustamente, si sì, ruba pure Lasciami Cristio Prendi quello Okay, abbiamo una moneta stella centrale mo. oh no comunque mi sa che dopo la casa bu non ci sta nient'altro ci sta soltanto ah, okay, il castello po possiamo di nuovo ah no non è vero ah no ok, okay. adesso entra in no, quella porta e ci sono altri livelli Me lo ricordo mm, no, no, no, no no no ok stavolta entriamo subito e eh, questa oh, è quella oh. di prima giusto no questa è quella è quella che abbiamo, abbiamo saltato prima e tu mi hai detto oh c'è no no, no no no, no. Aiuto, no, e lo do you need some help or some milk? I need some milk. Yeah. yes, <laughs> dice un bu, un bu grosso, oh. non un bu No, non entrare. Oh, no, no, devi aspettare per la moneta stella. <laughs> I don't care. Cioè, tu... Fatti uccidere dai, dai No, perché dovrei Già perché ho perso sì. una vita Niente, quindi questa era l'uscita segreta A caso Un'uscita un segreta a caso Nel senso involontaria Ah non è segreto ah non ce l'ha l'uscita segreta Scusa, hai visto il colore prima di parlare? Non ha l'uscita segreta allora a sto livello. Sì che c'è. Ah è vero! E dove no, dovrebbe no. portare? S boh non lo so. Non è che è una shortcut al castello tipo? Sì, è una shortcut al uh, castello, quindi. Ok. La dobbiamo mostrare. E eh, rimostriamo tutto il livello visto che abbiamo saltato la prima moneta stella. E la terza. Vabbè cioè, oh. cioè, no, comunque sia la dobbiamo fare vedere base. dove andiamo perché è tutto incasinato qui okay. Limisa L'Insa che dobbiamo entrare per forza Ah ah questa ah. volta entriamo subito Perché non noi abbiamo No prima no è impossibile Noi abbiamo preso la seconda porta entrabile Giusto? Cosa? Seconda Sì. la terza porta potevi dire <ride> Shash e eh no Ok enter <ride> non parla di bocca a mezz'aria così Ok uh, vediamo Quindi qua non si wow, può Wow eh, praticamente Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta un'idea Appunto proviamo No perfetto Thank you Come che yeah. Ok si sì, stavolta entriamo qua Prima sono entrato sopra ti ricordo? No Ok, uh, Ok, non uccidere Sì, spacchiamo tutte le, le cose possibili Veramente solo l'ultima, ci interessa Cioè potremmo, guarda, guarda, c'è un trucco Mettiti qui No ah, A me funzionava Vai, probabilmente A me ha fun funzionava A me, a me funzionava <ride> probabilmente perché io stavo Ma prendi il funghetto, prendi Il piccolo ragazzo fungo Ok, ora ci manca solo l'ultima moneta e poi dobbiamo trovare l'uscita segreta mm. L'uscita Che greta. sta insieme all'uscita? Cioè che sta insieme a quello? Probs Da qua dobbiamo entrare ma Ah ok, dobbiamo entrare qui Non posso lanciarte, non mi dispiace Ok, entriamo, per forza Beh, abbiamo già controllato i segreti in questa stanza Quindi speed e basta eh, Lo voglio non lo voglio non lo voglio <ride> Ok adesso dove dobbiamo andare? Qui non, non qui so Qui dietro non si può andare Qui scendiamo Uh, uh c'è un cartello Dovremmo seguirlo non so dove... Ah, ecco. Perfetto, ah, vai, Eh Ah, sì, entra. serviva il trampolino per finire qui. Ebbene, qui, qui c'è l'uscita segreta e la terza moneta. Perfetto, perfetto, perfetto uso. Solo che questo è anche un altro labirinto. Ok, premi quel tasto. Grasso, blu. Sì, mi sa che ora tutti si ti mettono eh, Neon. Ti okay. le stanze giuste. Okay. ok. adesso, niente, spacchiamo tutto qui. E ora si entra. Blu. Io sono di nuovo a massima vita yeah. Tu invece sei vicino al numero magico yeah. Il 64 Fermo, yeah. ti porto io Vabbè, come vuoi Intanto <ride> ha funzionato comunque Shush. Ok, perfetto Quindi in dieci minuti abbiamo già fatto... Ma non ti muovere così tanto perché ti devi muovere così ogni volta? C'è pure la, la, la sedia con le ruote, quindi. La sedia a rotelle? <ride> no, <ride> sono paraplegico, ragazzi. Pa paraplegico, ho detto paraplegico. Paraplegico? No, credo. Dove si sì, era una shortcut al castello, avevo ragione. Uh. Ok, andiamo avanti. La prenderemo forse dopo. Quindi, ci sono altri tre livelli prima del castello. Ok questa è non easy, non ho sbagliato È l'ultima, cioè non quella, non quella, non quella, l'altra l'ultima L'altra l'ultima Ok sì, se non avete capito dovete seguire gli arcobaleni Non per forza visto che abbiamo saltato quel livello <ride> No ma se non sbaglio forse dovrebbe essere questo il primo 5 Controlla menu, menu controlla quale hai già fatto vedi il 4 è okay, vabbè, non importa dai chi se ne frega tanto uno l'abbiamo già fatta una volta con una cosa nei bivi non è troppo doloroso saltare i livelli ok uh, group. ah non è un, uh, un livello così come pensavo io wow. <ride> ora sono io quello con il fiore no adesso tu devi prendere danno se no ti uccido io <ride> Ok, tanto il, il, il risultato è sempre lo stesso Appunto, quindi vieni qua <ride> Karma Quale karma? Karma verso entrambi Tu che mi hai cercato di colpire e io ti, che ti ho colpito eh. Non avresti dovuto farlo Invece sì, ho dovuto farlo Non avresti <ride> dovuto prendere Non prenderlo, non prenderlo Madonna. Perché è mio Perché io non ho bisogno più di te, non è tuo Bravo, e ora come la prendiamo? Uh, busta No. Nessuna busta. <ride> Vabbè prendi quel coso del troll. Ecco qui. E ora fai tu il No, oh, vai tu, imbollati, sbollati e poi lo vai a prendere. Si sì, Marco. Marco. Vedi? Sei tanto. Non è sei tanto, tanto nudo, Marco. Devi capire. Non questa è la via giusta, andiamo Non c'è una via giusta Esiste solo il percorso <ride> Eh? No Ok, questa la prendo io per vendetta <ride> E ora rassiamo Russia Russia, Russia, Russia, Russia Di Putin <ride> I don't need no one Ok, uh, blocchi Non hai bisogno di nessuno cioè, yes. letteralmente, non hai bisogno di nessuno Cioè, Che okay, di... qua c'è qualcosa In italiano ha senso in inglese, no? <ride> Veramente si dice così Lo so, in italiano ha senso, in inglese invece è... Ok, è molto utile No, effettivamente Oddio, non l'avevo oh. visto Questa è perché devi morire sempre Eh? Questa è perché devi morire sempre No, anche Beh, tu sei uh, morto Che? Quindi... Okay. Siamo sulla sesta Ah, il abbonamento. Mi sa che questo non abbiamo bisogno di prenderlo. Beh, se come una Abbiamo già piso. preso tutti i bonigli del gioco. Ma ci danno ancora Ora Ok, eccoci. Siamo tornati al punto in cui lui è morto. Abbiamo avuto un problema purtroppo Quindi abbiamo dovuto ricominciare tutto l'episodio, quindi abbiamo perso un quarto d'ora così buono. Però vabbè. Praticamente abbiamo chiuso il software, per sbaglio In qualche modo, anche sì, se nessun nessuno di noi ha cliccato Vai vai corri, col damage boost Eh sì, e tu non entri nella bolla No, non volevo entrare Le bolle non sono, perché le bolle sono piene d'aria Le bolle d'acqua nell'aria, ok? Qual è il problema? No, non andare, in eh. un'unica cosa Che appena ti sporgi fa un volo, ecco tipo così. Ah, ah, ah. Marco non è entrato. Marco ora rimarrà lì ad affogare. Oh, Ci pensi a morire? qua Che io non la rischio, al diavolo. Ho già perso abbastanza neuroni per rifare tutto quanto. Ok. Inoltre abbiamo avuto Morri facendo tutto quanto da, Dallo sordino che stava prima di sto livello Abbiamo avuto in qualche modo La, la tuta pinguino Nonostante no, Non pensavo so, fosse beh. possibile Cioè non pensavo fosse possibile Prima di un certo coso Però adesso abbiamo la tuta pinguino un certo cosa. Prima di una certa cosa Cioè? Lo so io Poi lo, quando accadrà lo spiegherò Per ora è uno spoiler cioè la fine del gioco non lo so vai, vai quella di giù Andamoci da un altro fiore Che dobbiamo a braccia e scartare Perché abbiamo Che praticamente il fiore è la, la, la versione meno potenziata del oh, ma che è ancora sta indire. notifica <ride> okay. E' attaccato il computer, è attaccato il cliccatore. Eh no, toglilo. Quindi il, per qualche motivo. Perché sicuramente attaccato. si sente ma il video. No, non si sente. Si sentiva prima che ero vicino alla. Vai dammi alla, al microfono. Ma ora non lo sono più. Mi hai annullato il salto, quindi ho dovuto saltare due volte. Ok. Che se che sono queste buche qua? Uh. Ok, queste nuvole qua sono belle oh, no. <ride> Vediamo, rimbalzano le palle di ghiaccio Non posso vederle Non credo I bumballs lo fanno Scusa, quel tubo porta qualcosa? No Tipo come un tubo d'uscita Aspettami Qui c'è un sospetto No, è eh, no. sospitious. Suspicious. Eh, vediamo se abbiamo saltato qualcosa. No, non abbiamo saltato niente, bene. Perché ovviamente non c'è nessuna. Oh, oh, oh. Ma come? Da segale. dove? In oh. quel coso aveva già lanciato quello. Il eh, a proposito, mi sa che <ride> Ok, vediamo un po' in tubi Che cosa c'è? Se c'è qualcosa. Ma mi ricordo che la seconda era un po' difficile No Nulla è difficile per me Ok. Bene, non, possiamo, non possiamo scendere Inizio. Attento che mi sa che Uno di quelli è un... Non possiamo scendere, non possiamo scendere lo stesso Lo so, ma Ma Se, se dovessimo riuscirci um, Uno di quei cosi è uno... aspetta, ah, Ancora ci possiamo riuscire, vai Cerchiamo di prendere uno di questi. Non fare gli schianta a terra che cavi solo. Sì, ma è troppo.. così riesco a prendere il Non riesci, è il primo giusto. Ma aspetta! Vabbè. Ok, andiamo a vedere. Ora schianta Ora posso farlo pure io solo, ok? come ho fatto ad arrivare lì il coso mio Dio. è caduto stai formando un casino di buchi qui eh vabbè non è un mio problema ecco. non è un mio problema è il problema del, l, della società è, è un problema della società non mio vabbè andiamo grazie oddio in modo che lo dobbiamo buttare quello lo so io Ok Imperfezione <ride> Non riuscivo a fermarmi Perfezione Io sono volato Diretto nel tubo Ok <ride> Io neanche lo guidavo Todd ormai ah, Stigumba Sì, tu a caso <ride> <ride> E bu Grazie, Grazie. mille eh. Ok, qua bisogna entrare Un aiutino Visto che io non posso. Non posso nemmeno fare nulla. E questo in cui dobbiamo entrare. Però. Questo è per la prossima, ecco. Dai, un'ultima e poi la possiamo prendere. Ora allora possiamo andare. Tu puoi andare, Tu Puoi speedrunnare. Tu puoi speedrunnare, vuol dire. Grazie. E eh, bye bye. Ok, andiamo. <ride> Siamo caduti nel baratro infinito. Yeah, Speedrun of Scream Ok Ho fatto pure una vita, buono Che poi tu dici Tu dici Stavo per uscire off, off screen alle volte Ma non puoi uscire off screen in questo gioco No, non, non l'ho mai detto non Sì, so, alle volte l'ho dico, Non so dove l'hai presa sta frase Però vabbè Meno male che tipo è... Tu cioè metà di questo e pure di più è praticamente tutta tagliata. Se Sennò il video sarebbe sì. già lunghissimo. Comunque... L questo video serie. è lunghissimo. No. Sì. Dipende dal castello se ci dà problemi o no. Beh, que sali questo, qui questo... Mi sa che questo è l'unico nemico che non ha un... Uh, un modello 3D. Che, che dovrebbe servire un modello 3D. Questo gioco è un ha i modelli 3D. Oh well. quello, quello mi sa che non ce l'ha proprio perché guardalo. No, non voglio guardarlo. Guardalo qua al massimo. Neon. Perfetto. Oh. Dobbiamo andare qui. Ok, meno male. Meno male che me ne sono accorta all'ultimo. Okay. Uh, qui non credo ci sia qualcosa di importante. Nio. Appunto. Nio. Mm. Perché non si muove Todd? Oh Le bolle dovrebbero andare più veloci dai personaggi No Invece che andare alla stessa velocità <ride> Guardami Ok niente Perfetto Ci manca solo una moneta stella Sto livello qua è velocissimo Aspetta è non stato entrare velocissimo Non entrare Voglio vedere c'è altro Ok sì direi di entrare Poi oh, c'era una moneta che appariva giusto all'ultimo non mi sono imbollato <ride> Ok well, Comunque non, uh, le, le monete stella sono quasi che, sempre Che uh, uccidiamo quel fire bro Prima che dia problemi Perfetto. Le monete stella sono quasi sempre Divise dalla bandiera Cioè intendo Che non possono stare tutte prima okay. Della bandiera oppure tutte dopo la bandiera Tranne in un livello Mi sono accorto che non, non è vero Cioè nel livello um, nel livello 1-1 di New Super Mario Bros. Wii In cui sono tutte prima Cioè sono tutte dopo della bandiera eh, oh, perché deve fare sta strada lunghissima Eh vabbè ovviamente i, i, i cosi senza bandiera Che ovviamente non possono avere Ok lì c'è la cosa. Non rischiamo Non Mi basta volare però vabbè Vai, prendi questo. Aspetta. Potevi aspettare. Te lo prendo io, vabbè. Wow. Anche se vola, posso ucciderlo così. Cosa mi ha ucciso? Fire, bruh. Fire, bruh. Eh, però. Un po' più veloce qui, un po' più allegro. Dai. Che qua non abbiamo tempo da perdere in bolla pure per quello che fa ok andiamo e io che credevo che gli Yoshi li avremmo avuti per sempre mentre ora nel mondo 7 non ci stanno più Yoshi Mentre Bevi, Bevi Yoshi Sì Ma mentre mondo, nel mondo 8 ovviamente non ci sono cioè perché, dovrebbe, perché dovrebbe funzionare una cosa del genere? funzionare cosa? poterli, po cioè, tipo, per sempre portarli. Prima o eh, poi uno li deve abbandonare, non puoi portarteli ovunque. Invece so, Cioè, ci sono, livelli in cui sono, ci sono livelli in cui sono inutili. Come il castello eh, meccanico qualcuno, di Morton Qualcuno deve fare una challenge. Uno di quelle là, tipo... Eh, puoi, puoi fare il gioco collezionando tutte le monete, prendendo nessuna moneta, eh, facendo il minimo punteggio possibile. Oh, non ha senso genere. la frase. Te l'ho già detto Cosa non ha senso? È possibile co completare il gioco facendo il, il minimo punteggio possibile sì. Non ha senso come frase se ci pensi Pensaci Pensaci meglio Cos'è il minimo punteggio possibile? È il minimo che puoi fare Quindi è per forza lo puoi fare Ma chi te l'ha detto? Vabbè, lasciamo stare sì. Comunque se ha qualcuno deve fare una Challenge È possibile completare il gioco eh, portandosi appresso sempre il Baby Yoshi? Ovvio okay, che si può okay, basta, parte. basta che non muori Basta che non muori Ok, sta parte è un po' tricky Lo metti lì sotto Sì, sì Lì c'è oh, spazio dia. solo per due persone Se siete in, in tre o in quattro Mi dispiace Ok, vieni molto Mi sono imbollato soltanto per andare più veloce Sì, sì <ride> Le scuse Tutte Ok, scuses. vola Perfetto Questo me lo prendo It's Excuses eh, lo, lo devo yeetare? Dimmi tu quando mm. Fallo no. ora uh, Ora? Ok Yeet No uh, Prendi prendi Facciamo così Prendiamo quello e suicidati La mia ghianda adesso <ride> Così non dobbiamo tagliare La mia ghianda mm. Mm. Tutta sta cosa inutilmente di nuovo. Uccidilo e basta. E comunque, la cosa che hai detto tu prima: eh, Si chiama body shaming. No, io ho preso in giro un ciccione. Quindi, è fat shaming. Ecco, lo so. Allora sì. non sì. Mi contraddirmi sì. mai. Yeah. Uh -huh. Marco Grass L'Mau. Io resto qui, ho paura. Ho paura del ciccione. <ride> Comunque, non hai preso un giro, un ciccione l'hai solo ucciso. Dai, che non ormai. Una mini aggressione. Cazzo dici? Ah, qua non ci serve entrare, andiamo avanti. L'uccisione è una mini aggressione. Andiamo avanti. E le mini aggressioni sono peggio delle, delle aggressioni. Andiamo. <gasps> uff, uff. Ok, è qui che siamo morti più o meno. No. Sì. Ok, siamo tornati qua, stavolta. Speriamo che Marco non faccia lo, lo spastico. Ma mica è colpa mia, eravamo morti. It's a your <ride> fault. Comunque la testa sta lì. Sì, lo so. Dobbiamo semplicemente andare... No, tipo tu, tu, tu mettiti lì. Va bene, vai tu. Okay. Comunque quel, quel fungo è andato velocissimo, yeah. hai visto? No. Il fungo dentro la bolla. Che l'hai preso tu? Potevo prenderlo io e usciva il fiore. Sì, e io. Usciva il fiore, lo prendevi tu se vuoi. E comunque c'era il fungo nella bolla. Ah, Vabbè, okay. uccidiamo, uccidiamo Ludwig e no. andiamo avanti. dai No, Iggy. Non imparerai mai l'ordine dei Bowserotti. L'ultimo è il tuo lavoro. Prima. prima di provare a contraddirmi impara l'alfabeto. <ride> Perché devo imparare l'alfabeto? Perché <ride> devi sapere la uh. eh. Ok. Uh, quello del centro è quello originale. Uh, non sempre. È quello del centro. Sì, è una coincidenza oh, però non è sempre no, quello. Io l'ho previsto. Non è che è una coincidenza, ho proprio detto. Comunque attento che questo è difficile da, nah, da spantillare. Non lo è. Vedi, non, non, non fa. Non fa otto uh, giri. Fa <ride> Meglio 4. che non ne fa 8, ne fa solo 4 almeno. Eh sì, ma oh, se ne faceva 8 era più prevedibile. Eh, ne avesse fatti, se ne avesse fatti. Uh, yeah. mm, perfetto, Quindi. era. E ora qual è? Non mi ricordo. Qual ok, è? Ah, è vero, te lo rimostra dopo. Che stupido. Vabbè, Ho mai finito. visto una boss battle più facile di questa. E Marco è riuscito lo stesso a morire. Com'è che si chiama questo mondo? Nuvole di meringa. Si sì. nuvole di Meringa Meringen Ya yeah, ya yeah. yeah. Ok. Yeah, uh, yeah. Bene, quindi dopo aver finito questo livello. Uh, la.. è del Puta mondo dopo. Anna. È del uh, del mondo no. 9. Cioè, quello dopo. Oh, eh. controlliamo. Dun, dun, e comunque dun, dun, dun. no, è del mondo 7. Tutta tutta. Vedi non dice hai completato il mondo 7 <susurra> Salviamo Quindi la prossima parte Allora uh, uh, la, eh, sì, vedi, esatto. la cosa migliore da fare per avanti. andare avanti. va bene I don't need no Glass Questo è il primo livello fuori dal mondo 8 Cioè il castello di pizza Non ci interessa Semplicemente il livello finale del mondo 7 Oh no, ci vuole prendere con la sua manina meccanica No, non ci ha presi okay, sto... baggio del vero, Sì, è vero, è vero in questo livello sarebbe molto meglio, la ghianda Ma ce eh, la dà all'inizio Infatti all non è letto il nome del mondo Ce la dà all'inizio la ghianda Quindi è totalmente inutile Hai letto il nome del mondo È sempre nuvole di Mieringa Sì, ma l'hai le letto Che magari no. non, è, non è nuvole di Mieringa ma è che quello, è quello sì. C'è scritto pure ah, nel cosmo di testella perché non dovrebbe esserlo Ok, so Ok, state attenti alla manina perché se vi prende di mira vi schiaccia Quando fa la mano aperta semplicemente evitatela Quando fa il pugno invece semplicemente andate via perché distrugge tutto ok? All'inizio non no. lo fa il pugno e poi fa le finte Sì È stupido che fa le finte E, lo... e comunque se giocate due volte questo livello è, è quasi sempre la stessa cosa L'unica cosa è che se tipo vai troppo veloce fa più finte. Pff, come si fa? Ah, e la sua hitbox è tutta stupida perché tipo: uh, se vai sopra sopra. Ah, ecco Perfetto, ora fai il pugno. Ecco. Voi volete evitare il pugno? <ride> Lo stavo rallentando, mi sa. No, I don't think so. Vediamo. Vedi, okay. lo stavo rallentando Non funziona. Eh, no, e eh, non vi uccide a quanto pare Lol, Dalla studio. mano Cioè dal pugno vi potete difendere in alcun modo a meno che non si Ok, facciamo distruggere questo. Perché? Chi se ne frega? Oddio, pensavo di, <ride> di, <star morire, ride> sì, di, di star morire. Di star morire. Di star morire. lo MAO Ok What Ok, uh, Dov'è l'ultima moneta? Ah, la, seconda. È la è la seconda? L'ultima è la seconda uh, Fallo tu che a me non va Sì, vai via Sì, ma devi starci Devi venire via, ecco Andare via no, Devi venire via No, non ti voglio sbollare Prendi quella Renditi utile in qualche modo <ride> Ok, uh, prendi un po' di fuoco. <ride> Oddio, no! No! Perché ti sei buttato? No, non mi sono buttato, ho sbagliato. Ok. No! Damnation! Perché, damnation? Sì Damn it! Ok, uh, vedi là sopra, c'è nulla. Non avresti dovuto colpirmi, ma invece, controllare sopra. Come punizione adesso vai dentro il fuoco. <ride> no, no, no, perché? <ride> perché potevi schivarlo. dov'è l'ultima moneta? Come facevo a schivarlo? Sono più indietro i te. Sì, Ma se Mi sono già abbassato e eh. nah. comunque mi hai mandato dritto nelle fiamme, quindi era impossibile schivarlo Ma era quello lo scopo. <ride> okay. uh, non l'ho malo Ok. Cerchio verde non ci importa. Uh, where is the moneta? And... Non è che c'è nulla là. No. no hai ragione non c'è nulla pronto vai vai Ma cacchio è vero che questo è uno spadimento quindi vai tu boop eh, e l'ultima moneta stella del gioco che okay, voglio quel fungo là nella bolla che è lentissimo però dai arriva arriva dai dai complimenti sono, sono, sono morto Attento attento Perché? Come ha fatto? L'ha fatto perché <ride> devi stare più attento Non c'è nello checkpoo E Andiamo. anche io sono meno, cioè sono meno stupido di lui Quindi io mi faccio fullare da questi ta Tartatale Ti ho ucciso un sacco di volte Vai prendi quello che a me non serve Ah, quindi queste non si chiamano tartatalpe, si chiamano tartalpe. No, tantatalpe. No, tantalpa. Tanta, tanta, tante talpe, ok? Tantalpa, tartalpa. Lasciamo quindi. stare, ok? Eh, qua per uccidere Bowser. Le ne... tartalpe sono quelle lì che stanno sottoterra. Allora, se avete, se avete la ghianda, questa è la boss fight più facile della storia. Se non ce l'avete, gli invitate invece le bombe in faccia, così. Non perché non ha funzionato. Perché non ha funzionato? Avrebbe dovuto funzionare. Vieni. Così funziona. Okay. Guarda. No, perché non, non, non riesco a peccargli inbox? <ride> no! Vedi, così dovete vincere. Vittate la bomba in faccia. Ok, aspetta che viene. Non ha funzionato ho preso il botto in qualche modo. Vabbè. No! <ride> ok, ora 3 Perché 3, Bowser? <ride> Bowser Junior Ecco, vedi? Gli ho hittato una bomba in faccia Prima io che mi colpisse Gli ho Intanto voli via. Io, io Bene, adesso guardate bene questa scena Ecco Ecco, wow, no No, wow. Mario cade, cade al suo destino Senza <ride> Quindi dire... sei dovuto caderci pure io, scusa Sì Ah, e ora semplicemente c'è il coso sopra mm, Che fare? Sì, distruggiamo. la Facciamo quello che nave. ho fatto già 30 volte e Mario non si è fatto fullare neanche una volta Distruggiamo la nave di Bowser Junior Con la mia stessa nave Niente. Mi appena vedi come ha fatto Cioè praticamente il tasto di autodistruzione di, di ogni <ride> inator di 2.15 minuti <ride> Stubbio, perché lo crei? Perché dovresti volere creare un tasto di autodistruzione? Vabbè, comunque non è importante perché adesso Abbiamo finito il Mondo 7 A fio, a a caso citare Fiendezza e Fermi Si chiama, si chiama oh, Si chiama Ananas e <ride> <ride> Pineapple Empire <ride> Basta, madò no. Sempre a fare i taunt, non siamo in Smash, ok? Tonto Bene, abbiamo preso tutte le monete stoa e ora si è formato un ponte. Perché da Super Mario Galaxy abbiamo imparato che il, il pon, i ponti della Principessa del castello della Principessa Alberto un sono un'ora di registrazione in questo video. Per fare quanto? Sicuramente tipo mezz'ora di, di cosa. Va ah bene. Quindi, nella prossima parte finiremo la storia principale, probabilmente. Quindi, nel senso, faremo il mondo 8 per adesso. Tornati Vabbè. Quindi, niente. Ci vediamo alla prossima.